Ciao ragazzi e benvenuti in questa prima puntata dedicata al pad, come vedete c'è anche lui. Come promesso incomincio rispondendo alle vostre domande, quindi oggi rispondo a Edoardo che mi chiede come fare per studiare al meglio lo stick control e se è meglio stick control o Dante Agostini numero 2. Allora incomincio rispondendoti alla seconda domanda, non è che uno è meglio dell'altro, sono proprio due metodi completamente diversi. Lo stick control, come vedremo oggi, è basato tutto sul controllo delle bacchette. Invece il Dante Agostini è un pochettino diverso, perché ti metti gli accenti, ti metti Dimenti. non è meglio uno o meglio l'altro alla fine sono da fare tutti e due ok partiamo con lo stick control voi non lo vedete ma c'è Axel che mi sta guardando come dire ma che cavolo stai facendo? E eh, lo so, e eh, sto facendo un video Axel non ti preoccupare oggi prenderemo la prima pagina dello stick control che è questa qua e vi dirò come l'ho studiata io la prima pagina ma più o meno è la modalità di tutto il libro si basa su note praticamente sempre uguali infatti qui se vedete abbiamo sempre ottavi ma con diteggiature sempre diverse allora per prima cosa io ho sempre fatto una sola colonna a settimana poi due modi o facevo 20 volte ogni esercizio prima di passare a quello successivo oppure come dice don Formulado, facevo ogni esercizio per un minuto questo perché perché l'esercizio almeno dura sempre lo stesso tempo perché se io lo faccio a 60 di metronomo mi dura un tot ogni esercizio se io lo faccio a 250 di metronomo durerà pochissimo quindi oggi vediamo la prima colonna e nel pdf gratuito vi metterò solamente la prima colonna come suonarlo anche qui ci sono due modi diversi la prima cosa full stroke quindi partiamo con con le bacchette in alto e diamo un colpo e torniamo nella posizione iniziale. Vi consiglio sempre di partire molto, molto lenti per capire bene i movimenti. Quando vedete che il movimento va bene, allora salite. Adesso vi faccio vedere i primi 6 a 100 di metronomo. e poi andando su di velocità pian pianino ci avvicineremo sempre di più al pad perché ovviamente facendo i colpi sempre più veloci non abbiamo la possibilità di tornare su fino a essere perpendicolare al pad il secondo metodo che utilizzo invece è completamente il contrario praticamente facciamo sempre la stessa pagina sempre per un minuto per 20 volte uguale ma stavolta lo facciamo veramente veramente pianissimissimo questo serve proprio per avere il controllo totale delle bacchette Ok, se hai sentito qualcosa? Forse no Però la cosa importante è che suonate pianissimo È molto più difficile suonare in questo modo qua Che suonare come abbiamo suonato prima Provateci e provate a suonare sempre più piano Più suonate piano, più sarà difficile Mi raccomando ragazzi, quando studiate Non tirate mai i muscoli Devono un po' affaticarsi Ma non fatevi del male Vi ricordo se vi è piaciuto questo video di mettere mi piace qui sotto Di commentare se avete qualche dubbio E di iscrivervi al canale Andate anche sui miei social Instagram e Facebook E andate sul sito GastU. Noi ci vediamo al prossimo video Ciao